Molto brevemente, eh, Presidente, sui modi garbati del Consigliere Fassina non abbiamo eh, alcun dubbio, però vorrei ribadire, eh, Presidente, che eh, questa mozione di fatto rappresenta un qualcosa di già visto, già votato, già discusso e già garantito dal, da questa amministrazione. Il percorso disegnato con il documento eh, definito, insomma, la delibera Colomban, sulla riorganizzazione delle partecipate emendato in quest'Aula, eh, seguito da una serie di consigli eh, dedicati alle varie partecipate, su cui eh, abbiamo avuto delle rassicurazioni sul, sul eh, recepimento degli indirizzi che vanno verso la salvaguardia dei posti di lavoro e dei livelli eh, salariali. Eh, nel modo più garantista possibile nei confronti dei lavoratori e della eh, continuità dei servizi, le, mh, le rappresentazioni anche di recente del direttore generale su quelli che sono i percorsi relativi alla sottoscrizione dei nuovi contratti di servizio, anche della citata eh, Risorse per Roma su cui il, i lavori ormai sono in dirittura di arrivo. Diciamo, tutta questa serie di premesse, ricordo anche la, eh, la mozione che portava eh, la firma del sottoscritto e di altri consiglieri sull'indirizzo dato per la salvaguardia dell'asset dell della società Farbacup, quindi tutta un'attività di quest'aula eh, che va in un'unica un direzione che al momento in nessuna decisione è stata smentita o eh, diciamo eh, non confermata dall'amministrazione dall e dall'esecutivo per cui su questa, eh, su questa mozione noi ci asterremo Presidente perché ovviamente ne recepiamo eh, il, il significato ma ripeto si tratta esclusivamente di un ribadire e un ripetere che ormai è stato credo che vada considerato eh, cosa acquisita. Grazie.